Pancake Towers, yes! 3, 2, 1... Oggi colazione all'alba perché sono le 5.20 e oggi è il giorno del trasloco Allora, innanzitutto primo per colazione overnight porridge, praticamente è una delle colazioni più pratiche, facili e veloci, perché la base si prepara la sera prima e la mattina devo soltanto tagliare un po' di frutta fresca, aggiungere della frutta secca ed è pronto. Praticamente la sera prima in una ciotola mescolo lo yogurt greco con del latte, io utilizzo del latte vegetale di soia, o a volte me lo faccio anch'io di mandorla, con dei semi di chia e l'avena. Mescolo tutto, amalgamo bene, metto un piatto per coprire e metto in frigo. Durante la notte i semi di chia e l'avena assorbono i liquidi, si espandono e eh, diventano praticamente, adesso io l'ho già tutto falcito, ma diventano di consistenza molto solida. La mattina, quando mi sveglio, apro il frigo, tiro fuori, taglio un po' di frutta fresca, in questo caso il kiwi, e aggiungo i miei toppings di frutta secca, in questo caso ho messo del cocco in scaglie già tostato dei semi di canapa ad oro e un mix di frutta secca tutto maciullato a granella per il crunch basta colazione pronta in 30 secondi questa mattina come vi dicevo è il giorno del trasloco noi riusciamo a intercettare gli attuali inquilini alle 8 e un quarto quindi abbiamo pensato di andare prima dalla Vale, che ha la nostra macchina nel suo box. Prendere la macchina, tornare qui, caricarla e riuscire a fare il primo giro di pacchi già alle 8 del mattino. Questo è l'obiettivo. Quindi, ora colazione e che l'avventura abbia inizio. Allora la situazione stamattina è così, l'ingresso è irriconoscibile, questi sono tutti i sacchi, pacchi eccetera, anche scatole aperte perché a un certo punto non riusciamo più a chiudere quindi abbiamo detto boh basta, tutto e poi ragazzi qui è tutto vuoto. No. <ride> poi qui scatole a casino, questo però è un sacco con solo dei quelli lì da imballaggio queste scatole lì altro casino ma sempre solo imballaggio l'aiutante tipica altre scatole bagno praticamente vuoto si mette tutto dentro quella scatola ed è a posto dobbiamo ricordarci queste ultime cose Comunque sarà fatto praticamente tutto all'ultimo Trasloco continua, siamo al terzo giro Praticamente abbiamo svuotato casa Quasi, non è vero, per nulla <ride> Ogni volta che ritorno in casa dico Ok, ora è vuota, invece no! E eh, stiamo riempiendo quella nuova È un gioco di Tetris E sinceramente ci stiamo divertendo da morire Beh, l'unico sbatti è il fatto di dover portare su e giù i pacchi e far fatica Però poi per il resto è divertente, no? Sì Dai! Gim <ride> è il tuo primo trasloco, vero e proprio, vero? Primo, vero e proprio E allora? Ancora un pischellino <ride> Eh, confronto a te Put, vorresti godertelo di più Scusate ma non vi ho fatto vedere la più bella Abbiamo le chiavi Ovviamente essendo il terzo giro Avendo quasi già riempito casa di là <ride> Prova Eh sì Ah sì Qui io non vedo la fine Ma C'è sempre una certezza Sappiatelo Allora Sei felice di cambiare casa? Se adesso dormi qui domani dormi lì e tu non ti accorgerai di nulla vero no. dobbiamo immortalare l'ultima cena in questa casa pizza super meritata perché oggi siamo stati dei draghi non ci siamo fermati un secondo abbiamo mangiato io ho mangiato tipo in piedi camminando passavo mangiavo tiravo su un boccone e Jimmy ha fatto una revisione oggi in giornata. <ride> Oddio. Vuoi dare un consiglio? Non fa architettura. <ride> ah. oh, mano. Sei? Sì. Sì. Ma dove vai? Amore, ma dove scappo? Ma dove è? Luna? Ma perché vai in bagno? <ride> Luna, ma scusa, ma sei una nuova casa e vai in doccia. <ride> Luna, ma perché vai in doccia? Amore! Eh? Eh sì, è una nuova casa! Eh sì? È tipo la, la quarta o la quinta casa per te, amore. Anche tu hai fatto tanti traslochi. <ride> Vai, ad esplorare! Uh, camera da letto! Uh, quanti posti! Eh, ti piace? Eh, tac, sotto il letto! Bello polveroso! Oh, è vero! Bene ragazzi, allora anche l'avventura in questa buia <ride> casa si può dichiarare terminata. Abbiamo svuotato tutto e pulito tutto, ammetto che c'è stato qualche momento in cui ho veramente titubato della possibilità di riuscire, ma ce l'abbiamo fatta. casa è stata svuotata, l'altra è stata rimpinguita e non ci si gira, ma tra poco la vedrete, comunque godetevi questa ultimi... Uh, la magimila mongolfiè! Vabbè, la regaliamo. <ride> Casa completamente ordinata, si potrebbe dire. Mai stata così ordinata. No, mai. Tutte le belle avventure finiscono, ma ne iniziano di nuove. Questa volta, questa volta, insieme. Tagli la mascherina. Tagli la mascherina. Si respira. Abbiamo fatto, ah, ma... in mezzo a questo casino abbiamo trovato il nostro ristorantino gourmet. Primo pranzo nella casa nuova, in mezzo alla confusione. L'unica cosa che non prevede cottura, perché non abbiamo ancora pulito il forno, i fornelli, eccetera. Quindi, tartare con le poche cose che siamo riusciti a trovare questi sono degli anacardi tostati e eh, salati e con l'aggiunta di spezie quindi sono ottimi tipo per l'aperitivo, da sgranocchiare eccetera e sono anche l'unica cosa che abbiamo trovato insieme alle patatine vedete com'è luminosa questa casa buongiorno prima colazione nella nuova casa nella nuova cucina che è ancora tutta da sistemare pancake perché sono riuscita a trovare la padella dei pancake avevo la roba a disposizione ho detto ma sì. è qualche giorno che mi faccio la yogurt bowl ma ho veramente voglia di pancake quindi, testiamo anche le nuove angolazioni di questa casa, tutto nuovo. Pancake alle fragole che mi ha portato ieri l'orto di Barbieri. Guardate questo fragole! Questo mi ricorda quando andavo a raccogliere le fragole nell'orto con mio nonno. Lui aveva queste mini fragoline e praticamente andavamo a raccoglierle insieme ma il mio cestino era sempre vuoto perché le mangiavo subito come salsina topping metto il mio amato yogurt di soia che tra parentesi ieri era in sconto all'esse lunga ora una piccola armata no, questo è un suicidio, facciamo due vai Praticamente mescolo a delle fragole che ho già tagliato, che tra parentesi sono troppo buone queste fragole, non ho mai assaggiato le fragole così buone. Dello yogurt di soia, le maciullo un po' per fargli lasciare il gusto nello yogurt. Ho fatto lo yogurt alle fragole. buono, metterlo fra gli strati ah, slalom fra i pacchi tavolino sempre il solito voilà che bellini non male come prima colazione qua eh eh eh yes Mercoledì 3 giugno, dopo praticamente tre mesi, sono tornata per la prima volta in palestra. Allora, com'è stato? Sinceramente è stato molto normale, um, ci sono delle norme, delle regole da rispettare, tra cui tenere assolutamente la mascherina... Quando ci si sposta da un attrezzo all'altro. Non c'è l'obbligo di tenerla mentre si sta eseguendo l'esercizio, perché sennò veramente non si respira. Però ammetto che io ogni tanto me la sono dimenticata e va bene, ok. Bisogna igienizzare gli attrezzi che si utilizzano e igienizzarsi le mani il più possibile. Io ne ho usato talmente tanto che. Tra le pulizie che sto facendo con l'igienizzante e l'igienizzante alla palestra ho le dita distrutte. Poi è preferibile arrivare vestiti già da allenamento, cambiarsi solo le scarpe, ma per il resto vi dirò. Penso che ancora la gente sia un po' titubante e quindi non c'era tantissima gente e si riusciva a stare ben distanti quindi assolutamente ritornerò con tranquillità. McFit dà l'opportunità di controllare online il traffico che c'è nella palestra, quindi prima di andare controllo e poi vado, si può anche prenotare, insomma, vabbè, fattibile. Comunque la sensazione di ritorno è stata bellissima, cioè sono corsa a fare squat, non ho caricato tanto perché ovviamente dopo tre mesi di un allenamento diverso, non è che sono stata ferma, quindi di un allenamento diverso tornare e pensare di riuscire a fare gli stessi carichi del, dell'ultima volta è eh, eh, da matti e mi farei soltanto che male quindi oggi non è che ho fatto proprio un allenamento ben strutturato e pensato sembra un po' una bambina al parco giochi perché prima ho fatto squat poi ho visto la lat e non trazionavo da tantissimo e quindi sono corsa a fare la lat poi ho voluto fare un po' di spalle, bicipiti, insomma... Mi sono un po' divertita e goduta l'ambiente, che mi è mancato tantissimo, cioè proprio il fatto di spingere un carico, oh, che bello! Mi era mancato? Sì, mi era mancato tantissimo, potevo andare avanti ancora senza? Certo, mi sono adattata, mi è piaciuto, anzi mi piace fare allenamento a corpo libero, è una cosa che ho sempre integrato nei miei allenamenti e che continuerò ad integrare, solo che a me piace fare entrambi, mi piace in realtà iniziare l'allenamento in sala con i carichi pesanti e poi passare al corpo libero, insomma, un po' un po'. Nunca saprei avuto solo da una parte. Ora voglio entrambi, voglio tutto. Allora, allora, allora, è passato qualche giorno da quando siamo entrati in casa. <ride> La situazione qui è ancora molto incasinata. Ma volevo concludere in ogni caso questo video perché poi passerò subito al prossimo vlog. In quanto noi oggi, che è venerdì, lasciamo casa. <ride> Un casino e andiamo, visto che sono state aperte le frontiere a Prato perché lunedì finalmente Jimmy si laurea ieri ha consegnato l'immagrazione è stato liberato ancora, ancora Però io ho tantissima ammirazione per questo ragazzo perché ha fatto delle nottate insonni per tre mesi cioè la sua quarantena l'ha passata attaccata a un computer 24 ore su 24 e io cioè, ve lo giuro io andavo a letto la sera, lui si prendeva un caffè e continuavo a lavorare, io mi svegliavo la mattina presto alle 6 e lo trovavo lì, facevamo colazione insieme e lui andava a letto a riposare un'ora, due ore, cioè avrà dormito veramente in media una o due ore la notte. Quindi tanto di cappello a Jimmy e a tutti i laureandi che si stanno laureando in questo periodo di stanza so che non è il massimo, infatti non so come sarà la sua laurea, proclamazione e mi dispiace perché comunque eh, dopo tanti anni di studio, impegno e sbatti il momento della laurea è un po' il momento della festa, ma comunque l'importante è che ci siamo noi, la sua famiglia eccetera e infatti scendiamo giù. Poi torneremo su e continueremo a sistemare casa. Anzi, si dedicherà a lui perché ho fatto praticamente tutto il trasloco da sola. Mi ha aiutato mezza giornata con la revisione in mezzo. Quindi, vabbè. E nulla. Sono tanto felice. Vi, vi racconterò nei prossimi video, quando avrò organizzato un po' meglio casa. Sì, tra parentesi, sono anche andata a farmi le unghie ieri. Finalmente, finalmente ho fatto anche i baffetti, ragazzi. Mi sento umana. <ride> Comunque, ho deciso che uno dei prossimi video sarà dedicato interamente alla casa, rispondendo alle vostre domande sul perché abbiamo traslocato, per cosa non ci piaceva di quella, cosa ci è piaciuto di questa, quali erano i pro e i contro di quella e i pro e i contro di questa. E inoltre vi eh, mostrerò, si spera, come avrò sfruttato nel modo più efficace ed efficiente possibile il minor spazio che ho in questa casa speriamo di riuscirci ma ho delle idee sia per la dispensa che per le armadi e tutto Insomma, mm, sarà un video molto interessante per chi è una fanatica dell'organizzazione come me e nulla mm, spero che questo video vi sia piaciuto questo è stato il nostro quarto trasloco insieme Padova-Piacenza Piacenza-Padova Padova-Milano 1 e ora Milano 2 sì, il quarto trasloco in 5 anni <ride> e nulla spero che questo video vi sia piaciuto per me è stato bellissimo farlo perché so che ritornerò un giorno a guardarlo e con Jimmy ricorderemo i disagi che abbiamo avuto entrando e facendo il trasloco e insomma sono dei bei ricordi soprattutto per noi quindi spero di avervi un pochino coinvolto fatto sorridere e divertito un pochino noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao! Il prossimo video sarà la laurea di Jimmy dopo 7 anni di ah, Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Ciao ciao!